Ciao a tutti! Oggi prepareremo le scaloppine e funghi al varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fette di lonza di maiale, acqua, funghi surgelati, vigno bianco, spicchio d'aglio, dado bimbi, olio, farina, sale, pepe e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio. l'aglio facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 aggiungiamo adesso i funghi chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi antiorario velocità 1 aggiungiamo il vino bianco e facciamo sfumare per un minuto 120 ⁇ antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso l'acqua, il dado, il pepe. Il pizzico di sale chiudiamo con il coperchio senza il misurino e posizioniamo il varoma con le fettine di lonza che abbiamo già salato e pepato chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 30 minuti temperatura varoma antiorario velocità 1 a metà cottura fermeremo il bimbi per girare la carne e per mettere la farina. A questo punto fermiamo momentaneamente il bimbi, togliamo un attimo il varoma, mettiamo all'interno del boccale la farina, giriamo un attimo un cucchiaino chiudiamo con il coperchio riposizioniamo il varoma e andiamo a girare le fettine di carne chiudiamo con il coperchio e facciamo ripartire il bimbi a velocità 1 le scalpine sono pronte il sughetto è pronto andiamo a impiattare spolverizzandoli col prezzemolo tritato caloppine ai funghi alvaroma grazie e alla prossima ricetta